Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynatix e Marco007 siamo tornati su Undertale Eeeh yeah, anche perché non capisco perché non ci sia uh, Cosa lì come che si chiama? Aspetta, basso un po' il volume tanto per sicurezza um, no, Non capisco perché non ci sia Alphys però vabbè Perché forse c'è qualche indietro L'ascensore è in uso, ok No, parlo del fatto che non capisco perché non ci sia nel coso lì nella opening Ok Ma ah, Comunque nella, nella scorsa parte uh, Diciamo abbiamo fatto il nucleo Oppure stiamo andando al nucleo non mi ricordo Abbiamo fatto il nucleo abbiamo sconfitto Metaton nel nucleo e Abbiamo fatto il nucleo quindi ora stiamo, ci stiamo dirigendo Verso Asgore Asgore E questo è il, tema, il mio tema preferito di Undertale Ok Boomer eh, Non vai negli angolini prima Perché che dovrebbe starci Non ci sono le cose in collezionabili non c'è nessun collezionabile in Undertale Non i collezionabili, intendo armature o armi Secondo il flower, no, non sta niente Notare come i fiori, cioè i fiori sono le uniche cose colorate qua <ride> Ma anche no Uh, ok, abbiamo adesso l'armatura più potente No, questa è, ah sì, l'armatura, sì um, E ora l'arma più potente Mi dovevo prendere delle cure, aspetta. Mmm, il.. Sì, magari l'inici cosa fa. È una scia scintillante lasciata da un cane. A chi? Hello. Molto tempo fa, là, un umano cadde nelle rovine. Danneggiato. Feri ferito dalla caduta, uh, l'umano chiamò aiuto. rubato la chiave. Dopo tutto quanto, sei sempre tu. Wow, poetico. Allora, eh, vai con... wow, wow, wow, aspetta wow, wow, wow. che cos'è questo? Mi interessa sinceramente. È mio. <ride> no Snuzzle. Che cos'è? È un trofeo, non è... un è... No Snuzzle. È qualcosa là che fa col naso, così. Esatto. qui ci siamo già stati ma era l'altra stanza in cui non ci siamo stati Asriel il figlio del re ascolto la chiamata dell'umano e riporto l'umano al castello e poi lo uccisa. fine della storia si non l'ha usata nessuno Dopo un po' di tempo l'umano e Asriel diventarono come fratelli Il re e la regina trattarono l'umano come il, il loro figlio E il, il sottosuolo era pieno di speranza uh, Beh comunque ovviamente questo è identico al, al coso di Toriel E yes. le rovine uh, hai, hai cliccato la... Ah. Il bancone. Hai preso la chiave? Sì, vabbè, ovvio. E ora che ci facciamo queste chiavi? Stavano le, alle le. 5 qui. Wow. Hai sbloccato le catene. E qui non, non c'è nessun atto. che ci, ci fermirà Poi, un giorno, l'umano diventò molto malato. L'umano malato ebbe solo una richiesta di vedere i fiori del loro villaggio del suo ma non okay. c'era niente che pot no dare del loro villaggio dare vuol dire quando, quando si sa il genere di una persona si usa dare vabbè è uguale è, è lo stesso del loro villaggio comunque ma non c'era nulla che potessero fare che potessimo fare vabbè il giorno dopo il giorno dopo l'umano morì Godo. Ce ne può essere solo uno di umano qui. Yours. Asriel. Era distrutto da. Era distrutto, diciamo, dalla tristezza. E assorbì l'anima dell'umano. E si trasformò in un in individuo con un incredibile potere. Con l'anima la, dell'umano, Asriel attraversò la barriera. Portò con sé l'umano. Eh, il corpo dell'umano. fino al tramonto. E poi uh, di nuovo indietro al villaggio degli umani Asriel arrivò al centro del villaggio Lì trovò un letto di fiori dorati Portò l'umano sopra di essi All'improvviso ci furono un sacco di urla Uh, gli abitanti del villaggio Videro Asriel mantenere il corpo dell'umano Pensavano che avesse ucciso il bambino Gli umani attaccarono con tutto quello che avevano Ah, e venne colpito da colpo dopo colpo E Asriel aveva il potere di ucciderli tutti E lo fece. Eppure, no. Asriel non combatte. Uh, clutching. Non so che cosa vuol dire in questo contesto. Vabbè, uh, Asriel <ride> sorrise e eh, camminò via. Mi sta placcando. Tipo, no, anche Che tipo no. li, li, li, li, no, no. li porta via. Ferito, Asriel torna a casa, entrò nel castello e collassò ecco su. la sua polvere. Si sparse uh, sul giardino. Il regno cadde in, dispe in disperazione. Il re e la regina persero due bambini in una notte. E gli umani avevano uh, di nuovo portato via tutto da loro. Da noi. Il re decise che era ora di fi uh, finire la sofferenza. Ogni umano che doveva cadere doveva morire. Con abbastanza anime, poteva distruggere la barriera di fiori. No, per sempre. Non ah, ho, letto, ho letto flower, vabbè. Non manca molto. Il re Asgore ci libererà. Vabbè, vabbè poi di dicono tutti a... cose diverse. Ci, sì, ci salverà, ci darà speranza, vabbè. Dovresti anche tu sorridere. Non sei emozionato? Non sei felice? Perché ci scambiano per un mostro Yes Diventerai libero Ma anche no sì. um... eh, ora, ora Si ora si può usare aspett eh? si sì, mi porta indietro uh, Vabbè um... The The hall L'ultimo corridoio Basta. Sta Mi ricorda una scena che abbiamo già visto. Mi ricorda qualcuno che abbiamo già visto. Hey, Sons, it's me, Billy. Quindi sei arrivato. Alla fine, la fine della tua avventura è a portata di mano. In qualche momento incontrerò il re. Insieme dovrate, dovrete determinare il futuro di questo mondo. Allora. Adesso. Verrai giudicato. Verrai giudicato per, tu, qualsiasi, per tutte le tue azioni. Verrai giudicato per ogni esperienza che hai ottenuto. O meglio, XP. Cos'è XP? È un acronimo. Sta per execution points punti esecuzione un modo per quantificare la sofferenza che hai inflitto agli altri probabilmente parla solo di morte quando ecco. uccidi qualcuno <ride> i tuoi XP aumentano quando hai abbastanza XP il tuo love aumenta love anche esso è un acronimo sta per livello di violenza non ha molto senso però ok è un modo di, di misurare la capacità di qualcuno di uccidere, di fare del male. Più uccidi, più facile diventa per uh, distanziarti Da te stesso. E più ti distanzi? Da te stesso. No, non è da se stesso. Più ti distanzi, meno farei self, male. Cioè tu distanzi te stesso. No. Yourself, vuol dire ti distanzi. Non dice from yourself. Meno ti farei male. Uh, Meno farai male E Più facilmente potrai portare Dolore agli altri Ma tu non hai mai guadagnato Nessun love Ovviamente non significa Che sei completamente innocente O uh, Stupido diciamo no, cioè, no, eh, Infantile No no Naive Vabbè naive non la traduzione Sì c'è la traduzione uh, Significa tipo Vabbè Qualcosa Vabbè lascia stare non mi viene, uh, soltanto che hai un po' di tenerezza nel tuo cuore. Forse non so, non importa uh, le difficoltà che hai avuto, ah, sempre hai sempre cercato di fare la cosa giusta, hai, ri hai rifiutato di ferire chiunque. E quando sei scappato l'hai fatto con, con un sorriso. Non hai mai guadagnato love. Ma hai guadagnato um, amore. Forse questo è un, uh, un riferimento al fatto che stavo giocando. Praticamente avevo cambiato il file e ho dovuto rigiocarlo fino uh, al punto in cui eravamo arrivati a un certo punto. E Monster Kid invece che andarlo a salvare per sbaglio l'ho lasciato, lasciato salvare ad Undyne. Uh, quindi, probabilmente quello intende Lei è, quando hai. Sei scappato L'hai fatto sorridendo così? Ah, I don't think so Vabbè, ho letto questo Ha senso? Forse no Adesso Stai per incontrare la tua più grande sfida Di tutta la tua avventura Le tue azioni qui Determinano il fatto di questo mondo Se ti rifiuterai di combattere Asgore prenderà la tua anima e distruggerà l'umanità. Ma se ucciderai Asgore e tornerai a casa, i mostri rimarranno intrappolati nell'underground. Cosa farai? Beh, se fossi in te. avrei già gettato la spugna. Ma non, ma non sei arrivato così lontano per arrenderti, non è vero? Esatto. È qualcosa chiamato determinazione. Finché mantieni... Finché mantieni... No. Ah, finché continui a fare quello che uh, dice il tuo cuore. Sono sicuro che farai la cosa giusta. Bene. Contiamo su tutti su di te, ragazzo. Buona fortuna. Ah, quindi vuole rimanere qui, no, ho capito. <ride> sì, a lui non prega niente di andarsene. Beh, intanto lui si può teletrasportare a quanto pare Non penso che possa attraversare una barriera magica, però Stanza del trono ehm... Save things. E ora affrontiamo Asgore No, qui Invece sì mm, Vediamo qui Non c'è nulla, mi dispiace Deluderti, ma non c'è esattamente nulla Nulla da vedere? Ahà uh -huh. È una bara C'è un nome... Scritto sopra, Billy, è vuota. L'avrà fatta Asgore per prepararsi al mio omicidio. Ma come fa Asgore sì, a e sapere Sì, tutte le nome? altre bare sono probabilmente altre eh. persone che Asgore ha già ucciso. Mm. Perché hanno detto molte volte che manca solo un'anima. Ovviamente io già le sostegno se stavate, <ride> no? Sì, che dice si tipo Undertale, Undertale, certo. Undyne che dice Sith sit Souls. Comunque, sì, comunque, sì. probabilmente mo' perdo. È ovvio. Dom di dom Oh, qualcuno è qui? Un secondo. Ho quasi finito di innaffiare i fiori. Finisce di pesciare. <ride> Eccoci qui. Dove il tuo annaffiatoio? Dimmelo. E ce l'ho nelle mutande. non so. Posso... <ride> E gli uccelli muoiono istantaneamente Oh Vorrei tanto dire Vuoi una tazza di tè? Ma Sai com'è? Bella giornata oggi eh gli uccelli stanno cantando, i fiori stanno sbocciando. Bellissimo tempo oggi per una. cos'è catch? Mi sa tipo. Uh, um, cioè per quando ci lanciamo passaggi passare ah, vabbè, la palla. È una tipo... bella partita di passaggi oppure lanciare il bastone al cane Lo sai cosa dobbiamo fare Quando sei pronto vieni nella prossima stanza ne no scherzo <ride> andiamo <ride> adios e se ne va stanza del trono ora siediti sul trono e aspetta lì è <ride> diventato il nuovo re de dell'anergamo che intensità semplicemente pensare com'è ah Pensano soltanto come una visita dal, dal dentista. <ride> lo sto anticipando un po'. Beh, dai. Ok. Sei pronto? Se non lo sei, capirò. Neanche io sono pronto. La fine. Questa è la barriera Questo è quello che ci tiene tutti intrappolati qua sotto Se, se per qualunque motivo avessi tu avessi del, diciamo dei conti non finiti Per favore fai quel che devi eh, Questo era per, per lasciare i giocatori a... Uh, fare amicizia con Undyne già um, prima di finire il gioco perché si può finire il, il gioco anche prima di um, di fare amicizia con Undyne. Okay. Capisco. Ci siamo quindi. Pronto? Una strana luce riempie la stanza Twilight eh, Sì, c'è la luce attraverso la barriera Sembra che la tua avventura sia finalmente finita Sei riempito con determinazione Devo prepararmi bene Umano Aspetta, mi, mi preparo bene che questa battaglia non la so fare secondo me, muoio Sì, morirai Umano yeah. È stato, è stato bello conoscerti. <ride> è stato conoscerti bello. <ride> è stato bello conoscerti. È crashato. Um. <ride> Tagliamo un attimo. Uh, ok, siamo tornati perché è crashato. Uh, yes. Nice. Vabbè, questo l'ho già letto. Non è vero è quello che hai saltato. <ride> Sembra che il tuo giorni sia finito. Sembra che la tua giornata sia finita. <ride> Sei riempito con determinazione. <ride> tipo è notte. Ah ok, è iniziata un'altra giornata. Umano, non crescerò di nuovo. Non crescerò di nuovo. <ride> Addio. Sium. Niente pietà. Però possiamo ancora agire e curarci. Quindi. Non è così male diciamo. Ah beh. Eh, beh. Oh, sì, ho messo le armi, Madò. Okay. Bene, l'unica cosa che fare madonna, in non ho è Pensavo che Madò non avesse le armi. In questa battaglia non esiste pietà, come potete vedere. Perché Asgora ah, ha distrutto il tasso. E dobbiamo eh, ucciderlo per forza. Sì, e agire non servirà a nulla, mi serve potere soltanto uh, controllare i suoi stazzi. Um, aspetta. mi sa che c'è. c'è and Talk, si sì, però non funziona nessuno, Beh, bisogna. Talk non, non fa nulla. Quindi niente, l'unica cosa che potete fare combattere è ucciderlo. Ha degli attacchi molto simili a, a Toriel, chissà perché. Vabbè, <ride> sono, sono. tipo fratelli. <ride> sweet oh mala <ride> Non sono stati attacchi scrausi, Marco dai Sprezza so di nuovo succedente Il fatto è la tastiera <ride> Oh no, no, metti in pausa la, la battaglia Di Asgore, aspetta un secondo <ride> La tastiera non funziona, fammi Era successo prima, ecco, ecco, di nuovo <ride> Oh no Si sbagliate no. colpa della tastiera Che non sta funzionando per qualche Oppure motivo per... Si, sì, scarso, ecco perché Comunque sia, come potete vedere, Asgore assorbe gli attacchi Come un ciccione <ride> Non prende nemmeno un knockback Ora, ti consiglio di curarti non ho cure. Che vuol dire? Non ho cure. Perché? Forse il dog residuo. Questo che potrebbe cura? servire. <ride> ok, fai prima, fai prima a perdere direttamente. Ecco. ecco. Vabbè, tagliamo, ritorniamo a questo punto. Della Bene, battaglia. ragazzi, sapete che non dovete usare i residui di cane starai bene si sì, certo lì, grazie Asgore <ride> ora sappiamo che è lui ha la stessa voce io ce lo sapevo però vabbè ok ragazzi siamo tornati qui è dove uh, è morto Marco Quasi. non proprio però ok allora um, mi sono riempito l'inventario di Glenn Burger uh, poi, no, ho, sm poi no, ho smesso perché non avevo più soldi ho ancora il dog residue perché Uh, per il boh, ce l'ho così a caso perché fa ridere. E poi lo snowman, peace uh, per forma di cura di emergenza. Anche se non lo userò praticamente mai. E anche um, perché lo snowman ci aveva chiesto: porta un po' di me uh, in giro, e quindi fino alla fine dell'avventura dicevo. Quindi sì. Ora speriamo che la testa non fa brutti scherzi, e dovremo essere a posto. Yes Questo è il peggiore No Sì Sì Siamo a metà vita È il più caotico Non è questo? Come dici? No, questo si è un po' di fortuna, riesce a evitarlo benissimo Fortuna, appunto What about this? A un certo punto Asgore si rompe dell'originalità Ah. ah, 5 danni. Se sì. c'è l'arma troppo forte ora, cioè. scusa. Mettaton non me ne faceva 5 pure lui. Non mi ricordo. Ah, ok. curati Burger. Ah, questa è un'altra cosa. Negli altri boss battle, uh, era importante. Cioè Bastava, non importava quello che facevi tu durante i turni, basta che schivavi gli attacchi. Mentre qui. Um, devi Mi stare ricopriamo. attento brava va scherzo che, che, che, che ha creato un branco attacchi due attacchi e una cura dovresti farcela in media perché? Già attacchi è una cura? Dico, se riesci ad attaccare due volte, senza doverti curare, è già progresso. Ok. Ci siamo quasi. Un altro paio di attacchi ed è finito. Questo è uno dei più facili, non capisco come ho fatto a morire prima. Sì. Non sei morto là, infatti. Beh, no, no, intendo ah, come hai fatto a prendere danno. Sì, e eh. alla fine fai più danno. Fai tipo il doppio. Ah. Quindi è così che stanno le cose. Ricordo il giorno dopo la morte di mio figlio. L'intero underground era privo di speranza. Ah già che Asriel era il figlio di Asgore, cioè il figlio del, sì. re, del re. Il futuro mi aveva di nuovo... Ah, il futuro c'era di nuovo stato preso dagli umani. In una, in una furia di rabbia. Eh, sì, vabbè va. in, eh, in un momento di rabbia ho dichiarato... In <ride> una furia quella. di rabbia solo ho capito cosa c'è de di dentro. Ho, ho giurato che avrei distrutto qualsiasi umano che sarebbe caduto qui. Avrei usato le, uh, le, le loro anime per diventare come un dio E liberare uh, Liberarci da questa terribile prigione Prigione E dopo avrei distrutto l'umanità Cattivo E avrei lasciato I mostri Dominare e... la superficie In sì. pace Presto le, le speranze delle persone sarebbero tornate mia moglie, comunque, è, è stata disgustata dalle mie azioni. Quindi ha abbandonato questo posto e non si è mai fatta vedere. Veramente. Non voglio il potere. Non voglio fare del male a nessuno. Volevo soltanto. Che, che tutti avessero speranza. Ma. non ce la posso più fare. Volevo soltanto rivedere mia moglie. Volevo soltanto rivedere mio figlio. Che è morto, quindi lo rivedrai presto. Per piacere, Giovane. Giovanotto, questa guerra è andata avanti per troppo. Hai il potere. Prendi la mia anima e lascia questo posto maledetto. Meh. sì. sì. sì. E <ride> vuol dire grazie, grazie. E si prende l'anima e se ne va. Meh. Sì. <ride> Dopo tutto quello che ho fatto per ferirti. Preferiresti restare qui e soffrire Che vivere felicemente in superficie Umano Ti prometto Finché rimarrai qui Mia moglie e io Ci prenderemo cura di te Al meglio che possiamo Non ti aveva lasciato Sì <ride> Potresti stare nel soggiorno a raccontare storie Mangiare torte di Butterscotch mm, Dov'è che lo sentivo di nuovo? Mm. Potremmo anche Come una famiglia No potremmo essere come una ah, famiglia Potremmo essere come una famiglia Sup mm, Mi ricorda qualcosa L'anima dei reali Dei mostri reali persiste Dopo la morte E poi però eh, esplode <ride> Idiota Non hai imparato una cosa in questo mondo... È uccidere... O essere uccisi. Oh no. Flowich ha crashato il gioco. Esatto. Anche se aveva già fatto Asgore quindi non sono più sorpreso. No è nata la tacca che non funzionava Bene, quindi uh, di regola adesso è finita. Cioè ha salvato, giusto? Anche se era prima il gioco. Sì, sì, sì. Quindi sì, direi che concludiamo qui. Per questa parte, anche perché è durata un bel po', soprattutto per noi. Quindi nella prossima parte vedremo che cosa succederà. Adesso mi ricorda ha... il mondo 6 di Super Paper Mario. Sì, adesso Ora c'è Flowey... una schermata nera, proprio il mondo sì. non esiste. Adesso che Flowey mm. ha preso il controllo delle anime, vedremo che cosa succederà. Quindi ci vediamo alla prossima, mi raccomando rispondete al sondaggio, mettete in mi piace, iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima, Ciao! ciao!